Eh, oggi siamo stati molto presenti nel Consiglio Comunale, in particolare siamo partiti con un question time presentato da eh, Elisabetta Zucchero che riguardava l'edificabilità di alcuni terreni eh, nella zona di via Pungilupo in particolare aveva eh, ricevuto questa segnalazione di un cartello eh, che recitava la scritta vendesi in, in alcuni terreni di cui eravamo a conoscenza che non fossero edificabili eh, ha risposto l'assessore Serfogli eh, spiegando che e la scheda norma prevede, quindi il piano, il piano eh, prevede l'utilizzo dei terreni eh, per la costruzione di una caserma dei carabinieri. Eh, quindi eh, non, è, eh, non è una bugia il fatto che questo cartello vende un terreno edificabile, il problema è che chi compra può solo esclusivamente costruire una caserma dei carabinieri. Quindi noi abbiamo fatto rilevare la cosa perché pensavamo che fosse un una presunta, una, una presunta truffa l'idea di vendere così eh, genericamente un terreno edificabile successivamente siamo stati presenti con una, la famosa interpellanza sull'utilizzo della street control e eh, è stata un'interpellanza un molto discussa noi l'abbiamo presentata il 24 di febbraio quindi sono passati diversi mesi nel frattempo l'amministrazione ha iniziato a utilizzare lo street control e la nostra interpellanza aveva più punti critici uno come mai era stato acquistato nel 2012 e non è stato utilizzato fino al febbraio, diciamo marzo 2014 e la risposta ci è data marginalmente e quindi ci siamo risposti da solo, è stata solo la nostra interpellanza che ha fatto partire l'utilizzo della macchinetta che ricorda una macchinetta al cui passaggio eh, individua le targhe che sono in contravvenzione e emette sanzioni. E noi non abbiamo difficoltà, insomma, al, perché è, ne è stata illustrata eh, la, eh, il beneficio che la città ha. Noi non, abbiamo, non siamo entrati nel merito della macchinetta o dell'utilizzo della macchinetta, però eh, nell'acquisto sì, perché sono stati spesi circa 35 mila euro senza andare a gara e la cosa eh, ha avuto una risposta molto generica a nostro avviso da, dall'amministrazione. Dall Comunque in merito, eh, siccome non ci tornava la delibera, abbiamo fatto una richiesta al, al segretario generale dell'ammissibilità della delibera stessa, mm, richiesta che stiamo compilando in questo momento, che servirà alla firma di quattro consiglieri, quindi eh, dovremmo rivolgerci a un'altra forza politica per presentare l'ammissibilità la, al segretario generale. E le altre interpellanze hanno, eh, hanno eh, visto la richiesta di eh, ordine intorno ai cassonetti della spazzatura. Ci sono discariche in tante parti della città. Oggi l'assessore la, la, si fregiava dell'inizio della raccolta differenziata, sulla quale noi siamo, siamo ben felici, però eh, è vero che negli ultimi mesi Pisa vede un, una eh, grossa... Eh, eh, un grosso acceleramento nel, nell'abbandono nella, nell dei rifiuti intorno ai cassonetti questa è, la cittadinanza ci sta chiedendo a me personalmente mi, molti mi fermano mi, mi contattano per chiedere spiegazioni e l'assessore è stato molto generico dice tanto aspetteremo la raccolta differenziata come dire che poi dopo eh, si risolverà tutto nel frattempo inizia la bella stagione e molte persone in particolare in via Nino Bix in via Andrea m, Pisano via Nino Pisano eh, sotto l'Aurelia, per intendersi eh, zona porta a mare, ci sono dei cassonetti che producono eh, un discariche eh, continuamente, tutti i giorni, una frequenza di eh, ritiro delle, delle, della spazzatura di due volte la settimana è evidentemente poco, eh, poco eh, efficace. Ci siamo rivolti anche, abbiamo rivolto l'attenzione anche a una discarica davanti sul viale d'annunzio, in particolare all'ingresso dell'abitato di Marina, che anche quello dà un, un pessimo biglietto da visita. Comunque la panacea di tutti i mali sarà la raccolta differenziata che si sta, eh, si sta iniziando in questi giorni. E poi nell'ultima interpellanza che ci ha, visto, eh, ci ha visto partecipi è stato quello del commercio abusivo di alcolici all'interno del centro abitato, eh, nel centro storico di Piazza. Anche questa è stata un'interpellanza molto dibattuta all'interno delle varie forze politiche e noi abbiamo chiesto semplicemente come mai non fossero tutelati i commercianti. A tal proposito ora stiamo andando in discussione di una proposta che tende a limitare l'apertura di nuove licenze, la concessione di nuove licenze all'interno dell'abitato proprio per calmierare e immunizzare questo proliferare di molti esercizi commerciali che che eh, vanno a incidere e farsi concorrenza l'uno con l'altro. Eh, quindi noi saremo anche favorevoli a questo tipo di eh, proposta e eh, che si riallaccia in parte a quella che era la nostra interpellanza sul commercio abusivo. In particolare, ritornando al discorso del commercio abusivo, abbiamo chiesto convintamente il eh, posizionamento di eh, cestini della spazzatura, che non ci sembra una grande richiesta. A quanto pare però si sono eh, corretti dietro. Si sono sono Rifugiati e l'assessore Gai si è rifugiato dietro alla negazione, insomma, a, mh, alla mancata autorizzazione da parte della sovrintendenza. Abbiamo ricordato come la sovrintendenza talvolta si dimentica le antenne di 40 metri nere azzurre sui litorali in zone soggette a vincolo e poi fa storia per i cestini e la spazzatura in una piazza che è stata da poco riqualificata a spese nostre. Questo è un po' il Consiglio Comunale di oggi. Noi devo dire che siamo stati forse l'unica forza politica presente. Perché le interpellanze ci hanno riguardato tutte quante e insomma sempre, siamo sempre qua.